Maui era un semidio che durante un lungo viaggio in mare, a bordo della sua canoa, estrasse il suo amo fatato, lo legò con una robusta corda e lo gettò nel mare. Il pesce immenso che abboccò e che Maui riuscì con forza a portare in superficie divenne l'isola del nord della Nuova Zelanda, chiamata dai Maori Teika a Maui. La penisola del sud era la canoa di Maui, Waka o Maui e l'isola di Stewart l'amo gettato per catturare il pesce. La natura si presenta con la forte intensità dei suoi elementi. L'aria, intangibile al punto da rendere netti i contorni delle cose, da farle sembrare dipinte. Acqua, in ogni sua forma dalle distese ghiacciate che lasciano spazio ai bacini morenici, alle divertenti rapide vissute a bordo di un gommone, verso le profonde acque dell'oceano, alle pendici austere delle Alpi, alle dense e selvagge foreste, fino alle curve armoniose delle coste. Una terra creata dal fuoco delle potenti eruzioni vulcaniche, pura materia che si racconta, comunica i suoi stati d'animo, delicata, si stende in quiete ed accoglienti lande. Potente, vibra e trema, ridefinendo la sua forma nel corso dei secoli. Natura intensa, che dà vita a una cultura profonda, le cui radici attraversano gli oceani, creando un forte legame con i primi esperti navigatori giunti dagli arcipelaghi vicini, come Samoa e Fiji. Cultura da cui si genera la massima espressione umana, che è oggi cosmopolita, moderna, e soffia nelle vele delle più evolute imbarcazioni al mondo, si erge tra le geometrie delle opere ingegneristiche. In questa terra abbiamo cercato tutto questo e trovato molto, molto di più. Sperati nell'isola del sud dopo un volo lunghissimo, incontriamo Robert e Beth che ci prestano le loro biciclette per la prima parte del viaggio. Leggeri e felici pedaliamo i nostri primi chilometri tra paludi e laghi costieri, soffermandoci spesso, attirati da qualche uccello in volo vicino a noi. Qui è tutto così vivido e brillante che ci entusiasma ad ogni curva. Pedaliamo ora lungo percorsi mozzafiato come l'Alto Ocean Cycle Trail. lavoro della natura, guardate che roba, è pazzesco essere qua col sole, pedalare sulle sterrate della Nuova Zelanda, ed ecco si dieta che arriva, la vedete? La vedete sta arrivando, è un po' affaticata perché ha bevuto la birra, però adesso dovrebbe carburare e partire a bomba. Esploriamo la natura di questa terra unica al mondo addentrandoci ancora più a nord, verso la cima del lago, dove troviamo un dolce prato che digrada verso la riva. Un posto perfetto per fare un tuffo. L'impatto con l'acqua è agghiacciante per cui l'esperienza si conclude in maniera breve e intensa. giornata dietro di noi, dietro a pendii che si posano tra i riflessi del lago da noi più amato. Sembra che l'essenza del creato sia nascosta qui, sotto qualche sasso del bagnasciuga. Pare che basti trovare quello giusto per rivelarne, sollevandolo il segreto. Ma nessuno sa qual è. La magia resta. Il sentiero sale costante, il fondo migliora, pochi rumori si percepiscono attorno. Uno fra tutti lo scorrere dell'acqua dei ruscelli e dei torrenti che, ingrossati dalla pioggia, attraversiamo incuranti del bagnato. Le nuvole si muovono molto veloci e altrettanto velocemente cambia il tempo. Ci ritroviamo a pedalare sotto il forte sole di mezzogiorno a pochi passi dalla cima. Ogni tornante, girando lo sguardo dietro di noi, una linea turchese maestosa ci ricorda il lago da cui siamo partiti stamani. Come è andata la discesa? Ah, mannaggia le uova, mannaggia le eh, uova! Cos'è successo le uova? Eh. Le abbiamo perdute? Uno! Mannaggia! Una vittima! Abbiamo fatto una vittima! <ride> Abbiamo fatto cosa, la? Vittata! Il viaggio è lungo, ma quando dall'alto si apre davanti a noi l'immagine del fiordo, questo ha il potere di far dimenticare tutto il resto. È una delle più belle viste che io ricordi. Il cielo si apre, la pioggia smette di cadere e l'acqua diventa uno specchio. In un baleno siamo all'inizio della baia e ci imbarchiamo sullo splendido tre alberi blu oceano. Siamo a Top Full Sound e là nell'angolino c'è il mare della Tasmania. Il sacco è aperto e già lontani dalla riva andiamo con la leggera spinta dei motori verso l'orizzonte delineato da quella piccola apertura tra due imponenti montagne. Poi arriva il mare aperto che dà rifugio a foche e ammutolisce esploratori navigati come James Cook. Proprio qui, all'imboccatura di questo fiordo, la potenza dell'oceano portò il capitano inglese a dubitare delle possibilità di sopravvivenza e di ritorno a casa, tanto da nominarlo Doubtful Sun. ed eccoci Queenstown la patria di tutte le attività outdoor Ma tutte tutte tutte eh? ci sono davvero tutte <ride> oggi noi ne proviamo una forse quella più um, entusiasmante di tutte verso il Mount Aspiring National Park sì. e siamo oh... Pochi minuti alle 13 e le pale cominciano a roteare. Una piccola scatoletta di acciaio di colore blu, bianco e rosso si leva velocemente da terra e ci porta in alto, sempre più alto. È così che sorvoliamo le ultime case della città e in pochissimo tempo siamo sopra la valle. Tutto diventa più piccolo, i dettagli crescono e la vista si allarga tanto che gli occhi non sanno più dove guardare e la testa si confonde. La montagna si staglia davanti a noi, in un susseguirsi di valli picchi e scarpate. La neve diventa blu, perenne, ghiacciaio. È una vista che toglie il fiato per lunghissimi istanti, scolpisce emozioni nell'anno. Zelanda in Nuova Zelanda, mm, che buono. Ma scusa, da dove viene? Ah, il romagnolo. Ma allora, è ancora più buono! bene Buon le eh? romagnolo, <ride> Silviette sì, l'ha detta le verdure stiamo facendo questo barbecue è anche perché sono sere che mangiamo noodles e veniamo poi annientati dai profumi dei vicini di tenda che si cucinano della carne devi sapere, c'è un famosissimo detto neozelandese Guardate dove siamo, guardate dove siamo Al bungee jumping bridge, eh, dove fu creato il bungee jumping C'è un, un famosissimo detto neozelandese che dice Se a pedalare vuoi continuare, il bungee jumping non devi fare No quindi noi lo guardiamo e non lo facciamo. Continuiamo il sentiero cominciato qualche giorno prima. Incontriamo dighe imponenti e viste mozzafiato su laghi turchesi, talmente vividi che sembrano irreali. Ciao! Bentornato a casa! Grazie! la giornata. Molto bene, ho fatto una pedalata, un sì? po' di chilometri, bello. vedi ho già parcheggiato la bici prima lì, perché guarda. poi sono stato a fare un bagno al lago, ah, vedi lì, che lì dietro c'è il lago. Io invece sai cosa ho fatto oggi, visto no, che vieni. siamo ormai all'inizio delle vacanze di Natale, ho anche preparato le lucine Ma ah, che bello, guarda sì. le e, voi, Posso dare un'occhiata dentro? Ma certo, prego. che altro pub aspetta, birra pub, questi sono gli avventori del pub oh, birra. E vi abbiamo appena mostrato gli avventori del pub e questa è la mitica Spite dell'anima del sud del vero uomo del sud e questa è una bella golden ale del sud da Danchun Cheers, Cheers. Carichi di entusiasmo visitiamo i fenomeni rocciosi di Elephant Rock che sfociano in un sorprendente canyon di arenaria di un colore caldo come il sole. Buongiorno, siamo alla puntata di oggi di The Best Animals in New Zealand lo vedete questo piccolo puntino giallo seguite il mio dito c'è cioè un piccolo puntino giallo si tratta di un esemplare di Alain Emiliano un piccolo omino proveniente da lontano e quindi ovviamente un animale infestante ora presenta diverse caratteristiche ama vestirsi di giallo come vedete per essere sempre ben riconoscibile quindi potete anche distinguerlo molto bene tra la fauna infestante che ci ha ormai eh, colpiti. Ecco, se ne vedete uno... Simile, mi raccomando dovete scrivere al eh, indirizzo postale www.thepestanimalsinnewzealand.co.nz oppure chiamare il numero più 27 42 57 87 91 oh, <ride> io Sono per maledetta. il momento chiudo qui e chiamo ragazzi, ottimo lavoro allora, no, no mettiti di mangiare l'erba, li vieni un po' più a destra un po', un po più a destra Coco, lì ti ha un bel sorriso allora, pronti? al mio 3 mue. Eh? un, due, tre Entriamo nella nostra ultima destinazione a pedali Omaru. la città è colorata e piena di gente negozi ricchi di cianfrusaglie e decorazioni Jim è la nostra guida attraverso queste vie animate Questo yeah. è stato da anni fa, decadini e la storia è la storia della sì apparentemente il vicar che era descritto di essere il padre, il priest il priest come si era And again, if you look at it now, what do you notice? It's different. There's that one. It works! It does! And, later on, New Zealand's first bus. And then, he drives it, Mr. Dennison, L'idea di essere i primi italiani a calpestare questo luogo ci dà una forte carica. La lunga strada sterrata che abbiamo percorso ci ha condotti sulle sponde di un elegante lago in una remota valle, in cerca delle stelle più belle. Il paesaggio diventa secco, quasi desertico e le montagne ancora una volta delineano i contorni dell'orizzonte. È uno splendido pomeriggio anche dopo l'incremento del vento. notte arriva la grande sorpresa alzando la testa tra la tenda e il cielo buio spunta la via l'acqua I dintorni di Christchurch. È una giornata meravigliosa, il sole scalda e le nuvole si specchiano sull'oceano. Questo è is Quail Island. Il mio. il mio era il dottore in Littleton e avevano una colonia di lepre. Su questa piccola island qui, Quail Island. Quindi usavo da qui e trattavo le lepre. Tante leggende interessanti ci accompagnano prima di salutarci. Natale alle nostre spalle e l'ultimo giorno dell'anno di fronte a noi. È una foresta. È un'avventura, è È un una foresta verde. Oh, ma è una foresta in città questa. Cioè, eravamo in città, siamo in foresta. Sì. Si. Siamo in festa. Torniamo in città. È uno dei momenti clou del nostro viaggio, assolutamente, eh, anzi il viaggio potrebbe anche finire qui, diciamo, Beh, che a questo a non possiamo più aggiungere nulla, stiamo navigando. Il gioco forse più emozionante al mondo, un gioco adrenalinico che non lascia spazio a incertezza e noia, il gioco del cricket. Il gioco del cricket può durare giorni, nelle ultime due ore e mezza la cosa più emozionante è stata che invece di sette l'Australia ha bisogno di solo i 6 wickets per vincere e voi sapete bene di cosa stiamo parlando Arrivati a Wellington nel pomeriggio riprendiamo le forze dal lungo transfer con un ricco pasto e una tranquilla passeggiata al calar del sole la rada artificiale protegge le canoe maori a riposo. Vento e musica tradizionale si fondono creando una perfetta colonna sonora. Rigenerati, incontriamo Christine, che ci apre le porte di uno spettacolare appartamento sul porto. La serata trascorre tra chiacchiere, racconti, una tazza di tè, un buon bicchiere di vino. La città è così viva e accogliente che dopo poche ore 切斩你 Lungo il Tongariro Alpine Crossing, 20 km attraverso il primo parco nazionale del paese. Ci fa compagnia un cielo misterioso. Quella palla rossa è sole o luna? E se fosse un'eclissi? Anche l'aria non è quella di sempre, il respiro si muove a fatica. Non appena il cielo si pulisce, anche le nostre idee si fanno chiare. I fumi e le ceneri degli incendi australiani hanno attraversato l'oceano e sono arrivati fin qui. Alla fine, questo grande mondo è pur sempre un unico, sferico mondo. Non possiamo assolutamente perderci la prossima spiaggia, sotto cui scorrono torrenti di acqua bollente. infinito di persone raccolte in piccoli gruppi scava nella sabbia buche alla ricerca dell'acqua calda. Anche noi ci mettiamo all'opera ma con scarsi risultati. Ritorniamo in spiaggia all'alba. Ora ci siamo solo noi e qualche gabbiano che passeggia sulla sabbia. Abbiamo perso il volo, qui bisogna scavare, è l'unico modo è per tornare a casa. L'Italia è da quella parte. Ci rivediamo per l'anno prossimo, Ma state sicuri, torniamo. è diversa da tutto il resto del paese moderna, verticale, veloce dopo un mese immersi in una naturale sensazione di distacco dalla frenesia arrivare quassù ci sembra il modo migliore per riavvicinarci al nostro mondo e già ora, seduti sulle panchine di un parco ci chiediamo come sarà questo nostro rientro e ci rassicuriamo l'un l'altra promettendoci di portare con noi tutto ciò che questa terra ci ha donato e insegnato Thank you. Thank you.